Cosa? Non la sapevo fare, sono una tv la talata, l'altra matta, ma adesso sì. Fammi vedere. Guarda. Wow, ma sei bravissima! Eh, Quanti progressi in questo periodo di assenza! Bravo! Bravo. Quattro, tre, due, Anastasia! Amore, secondo me non era l'ideale. Guardate! Wow, Anastasia, sono bellissimi i tuoi occhiali nuovi, eh? Anche così. Però, mamma, io ho una certa fame. Sì, anche effettivamente sì. non abbiamo ancora fatto merenda e vi devo dire anche una cosa. Non sono andata a fare la spesa quindi non abbiamo niente di buono. Sapete però. Sapete cosa? Cosa? 1, 2, 3 vado a mangiare. Dove vai? Però non so se voi lo sentite. Sentite mm. questo profumino di biscotti? Sì, viene da qui. Eh? Io lo sento. Secondo me, il vostro papà William, giù al bar, deve aver preparato una merenda speciale. Proviamo ad andare a vedere. Sì. Eh? E gli chiediamo se ci offre la sua merenda, ci fa un tè caldo, che oggi c'è un vento pazzesco. Che oh, ne dite? Lo sapete che okay. oggi sono andata al ballo con le delle mie cappe, però ne ho perso una. Va. Questa è una moda nuova? Sì Hai sempre non... le calze una diversa dall'altra Però l'ho persa una La giornata mondiale del calzino spaiato a casa nostra è tutti i giorni, vero Anastasia con te? Sì, però l'ho persa una Ma di che scarpa. cosa hai perso? Un perché anzi sono andata a ballare Ah, hai perso una scarpa, allora sei cenerentola sì. <ride> Furbacchiona non è, non è che è furbacchiona. Sì, Io la furbacchiona nas... Sì, eh? hai ragione, andiamo papà cosa ci ha preparato di buono mamma mia che profumino di biscotti appena sfornati ma vediamo un po' dov'è il nostro barman barman buonasera, buonasera. ciao piccoline ah. guardate il papà cosa ci ha preparato mm. eh, ma, no, no. Ma, no. ma noi al bar non andiamo due più. bambine fortunate eh? fortunelle oggi vi gira bene signori però Io Abbiamo aperto ah. il bar nel pomeriggio appositamente per fargli fare la merenda Esatto, eh? bravo papà William Allora, cosa ci fai papà William? Un bel tè caldo? Un un tè caldo? Va bene, io sono già organizzato per il tè Benissimo. Però dovete scegliere voi il tè che volete, ok? Tu Anastasia cosa preferisci? Questa Vuoi il tè? Okay, va bene, va bene, resta te No, già resta te okay, C'è Manessina Manessina, prego um, ma... Vuoi scegliere le bustine? Poi ci sono le mani scegliere il tè Prendi quello che vuoi questa questa qua all'arancia? e per me invece una cannella se c'è cannella? sì cannella. vediamo se c'è una cannella cannella grazie mille papà William niente niente perfetto parlando prendo allora. io? ok va bene allora prepariamo il te? sì Anastasia che si beve l'estate Anastasia Vero. beve l'estate? Ok. va bene buoni questi pasticcini? Ti piacciono amore? Quante cose! Hai visto? Sono eh? tutti buoni Sono tutti buoni Anche i bacetti I vostri preferiti Ma che bravo il papà Vanessa hai assaggiati i bacetti piccoli? Sì sono buonissimi Bene bene E invece Anastasia le hai assaggiati? Mm -mm. Lo vuoi, vuoi assaggiare? assaggiare? Mm. Ci dici come sono? Che il papà si è impegnato tutto il pomeriggio Per prepararvi questa super merenda Buoni Sono buoni amore? Sì Eh? Allora, questo tè è pronto, Barman? Eh sì, ci siamo. Sì. Meno male, Barman, meno male. Allora, Vanessa, abbiamo detto che vuole questo qua, con il gusto di... Arancia. Brava. Mettiamo Mentre la mia bustina è qua. Questa è veramente la un po' bon tè. Lo mettiamo dentro, la bustina. E andiamo a mettere l'acqua bollente. Che bella tazza. Ti piace, ma Sì. Ok, adesso lo lasciamo qua, eh? Lo lasciamo un po' mollo, dopodiché Ci può allora, stai attenta, amore, a non bruciarti, ok? Carmina, che ha che voleva Questa qua? L'orange alla cannella. Ah, il gusto cannella, esattamente. Signori. Barman, gusto esattamente sì. bene. Molto bene, procediamo all'inserimento della bustina. della bustina e all'aggiunta dell'acqua bollente, anche nel suo caso, procediamo. Barma, ma stasera cosa fa lei di bello? Questa sera? Eh? Sì Questa sera mi devi inventare un nuovo video Ah, con me? Eh sì, con eh. la cliente? Bene oggi noi facciamo bagnetto. Stasera? Sì, sì. Con ah la mamma di sapone colorata? Sì Eh sì Bello E il papi mi gratta la schiena, sì. vero? Sì Amori <ride> Che bei <ride> sorrisi Amori <ride> dolci E fatti un bel cuore? Che belli questi cuori, amori. Dalci. Faccialo tu un cuore. <ride> Eccolo. ti piace? Uh, è bellissimo. <ride> che amori, I dolci. cuori che fai tu, papi, non li fa nessun papi, secondo me. Amori. Anche il papi beve il suo tè, giustamente. Eh sì, eh. E certo. E giusto a fare qua. Eh, assolutamente. Signori. E mi mangio anche un bel bacio di dama, che Vanessa ha detto che sono buone, giusto, Vanessa? Sì. Invece Anastasia ho visto che si è scannata a tutti quelli piccolini, vero? Sì. Eh? Si è mangiata con i piccini? Sì. Perché erano più buoni? Sì, perché. Sono le puricine, visto, eh? Bravo. Sì. Perché sono piccini come lei. Mm. Invece Vanessa è una dama, tira baci e quindi sei mangiata i baci di dama. Oggi anche mangiamola. Sì. Eh sì, perché la mamma ha fatto l'impasto. Sì, se io l'aiuto. Mi ha aiutato, sì. sì, è vero. E non ci sono i zuppe? Come la vuoi Con le olive Con le olive nere Quelle ci sono sicuramente Io la faccio con te oh. la pizza Va bene mi dai una mano dopo? Sì Grazie Quel pezzo l'hai fatto te Invece quel, la tua pezza lo facciamo insieme D'accordo Tanto ma... che Vanessa si guarda i film che vuole Va bene Ragazzi se non avete visto ancora un video Dove noi siamo andati a Shenzhen, Andate subito a vederlo perché era stupendo Sul canale Vanessa e Anastasia. Allora papà William Adesso noi dobbiamo andare su a preparare la cena. È e, giusto che sia così? Eh, sì. Tu mi raccomando, pensa a quale cocktail speciale S prepararmi, se vuoi, eh. No, oggi puoi venire a mangiare la pizza come la vuoi. Se vuoi, eh. Io voglio una pizza che purtroppo sia una pizza che mi tenga e mantenga leggero, molto leggero, una quasi leggiato. Una eh? margherita va bene? Sì, va oh, bene, okay. va bene. Magari mettiamoci qualche acciuga, eh, che va ce ne bene. frega. Qualche peperone lo vuoi o più sì, verdura? Ah sì. Va bene, salutate il papi. Ciao, ciao, ciao amori, ci vediamo dopo. Grazie no. della merenda. Ciao. Fitta al barbiolengo. No. Ci vediamo dopo. Va bene, ciao. Ciao ciao. Ciao. ciao, ciao. ciao. Eh. Ok. Merenda finita, adesso prima di cena facciamo un bel bagnetto. Eh? E poi ceniamo e a nanna che domani dobbiamo andare via e svegliarci presto sì. Scegliete una bomba, quale? Azzurra Azzurra, azzurra. oggi? Sì, sì che bella azzurra non l'avevamo mai fatta È vero, domani, domani, domani, domani, domani. domani. Allora, domani. prendiamole domani tutte Vi è piaciuta la merenda che vi ha fatto il papà William? No! <ride> Invece era buonissima Mamma, Ma sì, sto chiamando Ah. Okay, lo so che stai scherzando ok, okay dai ah, yeah, sì. la facciamo in tutti e due le mani buona, Oddio, buona. fa sentire si sì, buonissimo dai, dai. Due, due una uh, uh, ciao okay. ok che bello tutto azzurro che cosa ragazzi Guardate. azzurra con le anzioni e roca bellissimo ok bimbe allora questo video finisce qua no no amore hai già messo la bomba altrimenti che senso ha vi siete divertite? Sì. Eh? allora ragazzi iscrivetevi al canale eh. attivate la campanella lasciate un bel colline in su sì. ciao, ciao.